Sono Mirko, ho 31 anni, eh, vengo da Novara, e ho un problema di disturbo di erezione e per questo mi sono rivolto al dottor Antonini che credo sia il migliore nel, nel suo campo. E non riuscire a, ad avere un rapporto soddisfacente eh, non ti fa star bene, ti fa vivere in uno stato molto eh, triste diciamo e non ti permette di eh, eh, relazionarti bene con le persone perché la vivi un po' eh, con paura ma io mi aspetto di tornare a essere sereno e felice eh, il rapporto appunto secondo me può solo migliorare e sono nelle, nelle mani del Antonini e sono sicuro che andrà tutto bene